Sai, quando tu mi guardi così sei nei problemi tuoi. E hai capito che cosa sto intendendo. Non vedi questo bamburino? Ti sparo. Con la mia pistola? Vuoi finita la mia pistola?